Oh! Allora, signori Signori Sento già passi. Neanche dobbiamo entrare già sento passi. Dobbiamo andare al piano di sopra Upstairs, Probabilmente, sicuramente, siccome è la nuova zona sbloccata. Eee, cos'è sto buio? come una tannica di benzina e un accendino accenditi. Non credo, non credo. Ma forse bisogna tenerlo in mano, non capisco. No, stringiamoci insieme, Alfa. Che cacchiamoci insieme. Ok. Non credo sia vivo, Mattia. Porco puta. Orco Dio, dai. Niente, dai, sono morto. Lo sapevo, dai, lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo, cioè, ragazzi... Ma che tolgo la chat, non voglio togliere nessuna chat. Cioè, neanche abbiamo iniziato, ragazzi. Dai, neanche abbiamo iniziato. Neanche abbiamo iniziato. No, oh, non spengo un cazzo stamino Talismano protettivo Eh non si sa come usarlo Ragazzi inizio a sentire questa musichetta che mi fa venire il brivido nel sottopalla E niente, mi compare così. Dai, ammazzami, dai. Eh, che cosa devo fare? Non so se si vede, ragazzi. Ho la pelle d'oca peggio di un pollo. Porco il dio, malefico. Immagine strana, c'è cioè, solamente ora la vediamo, ragazzi. Immagine strana. Ma come va vista sta cosa? Che che, che roba è? Sono dei pestelli, dei. Se no, sembra tipo qualcosa per schiacciare. No, no, c'è. Cioè, no, neanche le foto posso vedere. Neanche le foto posso vedere, ragazzi. Io non, non continuo più un cazzo, ragazzi. Non continuo più un cazzo. Non continuo più un cazzo, ragazzi. Non continuo più un cazzo. Stacco tutto. Stacco tutto, ragazzi. Tanto ora esco, esco dalla pausa E muoio eh, Che cosa posso fare? Cioè, dove sei? Eh, dai, prendimi tutto Sono tuo Trova un puntatore Ouija Morrerà entro Veduto un quarto, ho già fallito Ho già fallito Immagine strano. no? Usalo! Usalo! Mi, Mi ci posso chiudere dentro? Cortesemente. No, sei un porco, sei un porco, sei un porco. Eh. Orco dio, Via cazzo. Ragazzi, sento scricchiolare tutto. Uh, mi sta venendo le brividi ovunque. <ride> Ma che cazzo, ragazzi. Chi, chi vuole giocare al posto, mio ragazzi? Ragazzi, mi... mi sta venendo sba da, da sbadigliare dalla paura, vi giuro. Mi ha inseguito praticamente per tutta la casa. Carica la torcia, ma può aspettare. Cosa è sto posto? Porco il cazzo! Dai, oh, oh! tu coso me lo dici? Che cos'è stato? Ah, non so che cos'è stato? Eh, che cos'è è stato? Che cos'è stato? Non si sa! So. Che cos'è stato? Lì sembra esserci una mappa. No, non è una mappa, è un muro rotto. Vorrei andarci, però devo capire come. Qua non c'è nulla ragazzi Nulla di nulla Quando ti attacca ti dice in basso a destra Un tasto da schiacciare per usare il talismano Ah ora me lo dite Ah oh, io posso passare Succederà qualcosa ragazzi Sicuro Pare strano che non sia successo nulla eh Io col cazzo che infilo le mani qua dentro Ma col cazzo Non mi interessa! No! Non voglio! Ciao Golden, benvenuto! Ma domani stai in live, ovvio, disco. In fila il cazzo. Fai finta che sia una figlia. con le mani sì! Col pisello ancora peggio, ragazzi. Ora che abbiamo visto dalla fessura, io sono sicuro che in quel posto ambiguo in cui siamo passati succederà qualcosa. Ti serve un martello. Il martello. Dove abbiamo visto? Un... Avevamo visto un martello nello scorso episodio, ragazzi. Devo starnutire. Va bene Let's go E non ci troviamo più Ok Porta sulla sinistra Che cazzo è sto sgabuzzino No, no No Io volevo solamente salvare ragazzi Volevo solamente salvare volevo andare, volevo andare in casa a salvare Avemo fatto progressi Ma perché devo morire proprio adesso? Perché? Perché ragazzi? Niente Chissà come avevamo trovato un modo Per andare avanti col gioco e ora devo crepare in questa stanza lurida. Tanto sono sicuro, ragazzi, che ora si spegne la luce e moriamo male. Volete vedere? Quanto vi scommettete che ora mi giro, apro la cassa, si spegne la luce e devo prendere un infarto per forza? Va bene, va bene, vada, vada, Scorpion. Comunque, i prossimi giorni ve l'ha pubblicato il secondo episodio e poi il terzo, Scorpion. Andiamo un po' a rilento, andiamo. Per forza, devo farlo. Però comunque ci sarà modo per recuperarlo. C'è tutto sto macello Per una batteria di merda Ciao Scorpion Questo vuol dire che ora si spengerà tutto Lo dico Lo sapevo Sapevo tutto ragazzi C'è un chiuso dentro E mo che cazzo No lo sapevo, ragazzi, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo I ragni, che schifo No, no, no, luce, luce, luce Cosa cazzo devo fare? Talismano? Vedi tu se io devo morire così Come un povero stronzo Cos'è che devo fare? Ecco Non so se fidarmi, ragazzi. Lo dico. Fatti mangiare dai ragni. Io volevo solamente salvare, ragazzi, ve lo giuro. Volevo solamente salvare. Che cazzo è? Dritto, destra, destra, dritto. Ma quale gioco, Angel? Uh, non avete sentito un cazzo? Solamente io ho sentito cose strane? <ride> che cazzo era ragazzi? Bon! Questo non me l'aspettavo. Così no. Niente. Non viela si fa, ragazzi. Non gliela si fa Troppo poco tempo Abbiamo troppo poco tempo ragazzi Ma questo? Ma questo? Ecco lo sapevo Chiave dell'armadio Batteria E che devo fare qua? Cioè C'è roba da prendere? No Buonanotte Mattia, buonanotte Mi manca uno di cassetto e ne perti due No, la perti tutti No, aperti tutti, aperti tutti Ah, tranquillo, Ferdi, tranquillo Qua com'è che si scende? Non si sa Oh Mi faccio scendere Ok Stiamo rimandando solamente la morte ragazzi Dai dai dai dai dai No E allora mi sa che non si deve fare così ragazzi Non lo so Eccolo Ah ora mi compari eh Dai prendimi Prendimi tutto Tanto lo so che ti piace Ragazzuoli Direi che per oggi posso bastare per oggi possa bastare ragazzi Abbiamo capito un sacco di cose Abbiamo capito che il talismano si usa con la T Abbiamo sbloccato un sacco di... Le bambole si muovono a quanto pare comunque, è vero, è vero, non era un'impressione E a quanto pare le bambole si muovono, non è un'impressione Camminano per le case, ma a noi poco importa Abbiamo capito che il talismano ci usa con la Fortunatamente Abbiamo sbloccato un sacco di roba nuova Sopra ma il punto è Come minchia dobbiamo arrivare Alla porta segreta Se si chiude tutto e c'è il demone di mezzo Non si sa